Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Vi avviso subito che questo titolo non è uno di quei titoli fatti solo per cliccare, ma sono i calcoli che ho fatto, approssimati pure per difetto, se ricevessi un seguito da ognuno di voi su quello che vi sto per dire. Ci sono diversi modi in cui un marchio può provare a pubblicizzarsi. Cartelloni pubblicitari, pubblicità su Facebook, Oppure un bonus per il passaparola. Quest'ultimo metodo è molto diffuso per banche e servizi finanziari online. Io ho appena fatto una carta di credito che funziona proprio così. Mi ha dato prima un bonus per registrarmi e poi mi darà un bonus per ogni persona che si registrerà utilizzando il mio codice. Stessa cosa potrebbe accadere anche a voi. La carta è virtuale ed è veloce e gratuito iscriversi. Basta inserire i propri dati con un documento, proprio come quando si fa la postpay o una sim del telefono. Ci vogliono meno di 10 minuti per prendervi 10 euro di bonus spendibili sia online che offline. 60 euro all'ora più una carta di credito che può farvi sempre comodo. Trasferendo 5 euro su questa carta senza smenarci nulla, potete poi far arrivare a me un ulteriore bonus, e vi ringrazio, ed accedere alla possibilità di ottenere un bonus per le persone che si registrano attraverso il vostro codice. 10 euro per un iscritto che non fa niente, 20 euro per un iscritto che fa un deposito, e 40 euro per i primi due iscritti che fanno un deposito. Trovate il link per registrarvi nella descrizione se siete su YouTube e nel primo commento se siete su Facebook. La promozione è valida fino al 15 settembre. Che sia la volta buona che prendo due soldini dai miei video.